Di che cosa ci occupiamo oggi? Allora, quindi la prima cosa che dobbiamo fare quando eh, ci accingiamo a scrivere un progetto è indubbiamente quello di eh, far riferimento a quelle che sono le politiche dell'Unione Europea. Vediamo ora quali sono le politiche che eh, attraversano diciamo, l'Unione Europea nell'ambito che ci interessa, quindi il, il settore culturale. Eh, L'Unione Europea, mh, per quanto riguarda il settore culturale, vi ehm, ho già anticipato che la cultura è comunque eh, un, una tematica eh, trasversale e che quindi eh, sarebbe buona cosa non fissarsi eh, sul, ehm, eh, su, su un programma vero e proprio che, appunto, che, che va a finanziare l'ambito culturale che è Europa Creativa, che abbiamo già visto la volta scorsa, ma eh, accingerci a eh, utilizzare così più programmi per presentare il nostro progetto che ha comunque una natura di tipo culturale. Intanto dobbiamo dire che mh, troviamo eh, l'ambito culturale, viene, lo ritroviamo in uno delle, delle, dei documenti chiave dell'Unione dell Europea, eh, che eh, all'articolo 151 del trattato che istituisce la Comunità Europea, cosa fa? Ci parla direttamente eh, del, di che cosa significhi appunto eh, cultura. Infatti, ci dice che l'azione la, della comunità, è, eh, quindi intesa come eh, azione della comunità, quindi azione degli stati membri che vanno a comporre eh, l'Unione Europea è quella di fare che cosa? Di andare a migliorare la conoscenza e diffondere la cultura e la storia dei popoli europei, conservare e salvaguardare il patrimonio culturale di importanza europea, attivare gli scambi culturali non commerciali e andare a potenziare la creazione artistica e letteraria. Inoltre, questo articolo molto importante ci dice anche che la comunità e gli stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e con le organizzazioni internazionali competenti in materia di cultura. Quindi eh, è importantissimo, e tra l'altro eh, poi il comma 4 ci dice anche che la comunità tiene conto degli aspetti culturali dell'azione che svolge e in particolare al fine di rispettare e promuovere le diversità tra le culture. È importante questo articolo ovviamente, soprattutto ne dobbiamo tenere, lo dobbiamo tenere in considerazione quando scriviamo il nostro progetto, perché il fatto comunque, come vi ho già detto la volta scorsa, di eh, far riferimento alle politiche europee è fondamentale quando andiamo a redigere il progetto e soprattutto questo articolo che, che fa parte del trattato che istituisce l'Unione Europea è, è ovviamente fondamentale, quindi vedete fin da subito che la cultura è quindi eh, un, una tematica molto importante, che sta molto a cuore ovviamente all'Unione Europea e eh, non possiamo fare a meno infatti di eh, citare quelle che sono le, le fonti che l'Unione Europea utilizza proprio per andare a eh, incrementare e eh, a lavorare su, in questo ambito, nell'ambito culturale. Un altro... Ehm, documento molto importante che vi invito comunque a, eh, a leggere eh, è eh, sicuramente quello eh, relativo, eh, al, relativo all'agenda europea per la cultura perché comunque diciamo, partendo da questo articolo 151 del trattato che istituisce l'unione europea poi eh, la eh, la Commissione cosa fa? Oh, eh, Annualmente intanto eh, appunto, mh, va a pubblicare un piano annuale eh, di lavoro e inoltre ehm, nel 2007 ha eh, creato eh, la cosiddetta Agenda europea per la cultura che ehm, è stata praticamente ripubblicata nel, nel 2018 ed è eh, un ehm, documento molto importante da tenere assolutamente in considerazione perché non solo eh, ci aiuta appunto nel, nel redigere un progetto ma vi aiuta anche se eh, ovviamente siete degli operatori che lavorano in ambito culturale a eh, utilizzare comunque, eh, a, a capire se eh, quello che state facendo va comunque nella direzione che eh, la, la Commissione vuole ed è assolutamente importante, comunque eh, facendo parte dell'Unione Europea è eh, indubbiamente importante capire se effettivamente quello che stiamo facendo rientra in quelli che sono i, ehm, gli auspici dell'Agenda dell Europea per la Cultura. Eh, vi dicevo prima che eh, nel 2018 quindi eh, viene istituita questa nuova agenda per la cultura eh, che adesso comunque vediamo e ehm, questa nuova agenda contiene dei, dei temi molto importanti che eh, comunque sono collegati al programma che abbiamo visto, abbiamo, di cui abbiamo discusso quindi Europa Creativa perché ehm, ci dice intanto che eh, tra gli obiettivi, eh, ovviamente, riprende tra gli obiettivi strategici, eh, quelli che eh, abbiamo, io ho prima letto che fanno parte appunto del, del trattato di istituzione dell'Unione Europea, e, ehm, ma soprattutto, entra ancora di più, diciamo, nel, nello specifico, eh, dicendoci che ehm, eh, la cultura. Cioè cosa, cosa vuol fare la, la Commissione europea nell'ambito culturale? E ehm, questo ci aiuta ancora una volta, insieme con eh, i contenuti che abbiamo letto del regolamento che istituisce il programma Europa Creativa a capire eh, che cosa significa appunto lavorare, che cosa mira diciamo, la Commissione, che cosa mira a raggiungere quando si parla di cultura. Infatti, attraverso questa nuova agenda. La Commissione ci dice che intende andare a promuovere eh, gli scambi culturali tra gli operatori, andare a promuovere azioni specifiche legate all'inclusione sociale, andare comunque a lanciare, a lavorare sempre di più in stretto contatto con le città e andare a far sì che eh, il, eh, ci siano sempre meno ostacoli sulla mobilità su, eh, anche delle, delle opere artistiche culturali. e culturali. Eh, L'aspetto che volevo un po' sottolinearvi è sicuramente quello legato eh, al ruolo delle città e delle regioni, perché la Commissione riconosce alle città le regioni, le riconosce proprio come, eh, eh, come base eh, per sviluppare, poi, eh, lo svil per sviluppare le tematiche culturali, quindi la cultura nasce dal basso, nasce dalle città e eh, quindi mh, questo, questo è importante perché ovviamente fa sì che eh, la Commissione veda di buon occhio il fatto che eh, i progetti che, che presentiamo partono proprio dal, da un'area, da, da, un, da un ambito eh, locale eh, legato quindi alle città. L'aspetto diciamo, molto importante è il rafforzamento delle relazioni culturali internazionali. Abbiamo visto che il nuovo regolamento che va a istituire Europa Creativa 2021-2027 riprende l'aspetto delle relazioni internazionali e lo riprende perché già comunque nell'agenda per la cultura che è stata approvata dalla Commissione nel 2018 c'era già questo aspetto, quindi eh, il fatto appunto di andare a promuovere la cooperazione in ambito eh, internazionale, quindi non solo europeo. Infatti eh, ci dice addirittura già qui, vi ricordate la volta scorsa che avevo detto che eh, il fatto di inserire il, il collegamento, quindi la cooperazione in ambito internazionale significa che la Commissione vuole comunque lavorare con paesi al di fuori dell'Unione Europea e nell'agenda per la cultura troviamo già anche l'ambito con cui vuole rafforzare il, le relazioni, parla infatti di Balcani occidentali. No? E, eh, e non solo, ci parla anche di altri paesi eh, quindi legati praticamente al Medio Oriente l'Africa Settentrionale Latina, e l'America eh, Latina nonché di eh, sostenere corridoi del patrimonio della Via della Seta in Asia Centrale, Afghanistan e Iran significa che eh, con molta probabilità a partire dal 2020 21, ci saranno comunque eh, degli stanziamenti previsti che vanno a supportare eh, proprio ehm, la cooperazione in ambito culturale con questi paesi, quindi mh, anzi non solo con questi, anche con la Cina e il Giappone, ha la Commissione ha intenzione di rafforzare i rapporti in ambito culturale, quindi vi raccomando di tenerlo in seria considerazione quando, quando poi vorrete eh, progettare in, in ambito culturale. E sicuramente eh, l'agenda per la cultura mh, va eh, a, a, a sottolineare ancora una volta l'esigenza di andare a creare un eh, piano di, di azione per andare a salvaguardare il patrimonio culturale e non solo, eh, andare comunque a sostenere e eh, a migliorare l'aspetto diciamo, eh, del digitale. La Commissione ci dice che andrà comunque a sostenere eh, non soltanto la digitalizzazione, ma anche a prevedere più fondi per l'ambito eh, audiovi audiovisivo e eh, per, per la radio e per, per i film, quindi per, per, la, per, per le aziende cinematografiche. Ovviamente, mh, po poi sottolinea la Commissione sottolinea sempre tramite questa, questa nuova agenda per la cultura la eh, volontà di andare appunto a prevedere e eh, a finanziare interventi a favore del, dei restauri quindi del patrimonio culturale e ehm, andare poi a eh, creare eh, un, un dialogo con, eh, con le organizzazioni eh, anche del terzo settore che, che lavorano nell'ambito culturale. Quindi vedete che eh, l'agenda proprio è mh, strettamente collegata a, eh, a quello che poi eh, abbiamo ritrovato in parte nel, eh, nel programma Europa Creativa che abbiamo visto la volta scorsa. Eh, un altro documento che, che vi lascio, che vi consiglio comunque di, di leggere è, è, è relativo alle, alle conclusioni che il, il Consiglio eh, ha fatto, il Consiglio dell'Unione Europea ha ehm, effettuato sul eh, discorso eh, relativo all'ambito, all al piano di lavoro per la, per la cultura 2019-2020. Perché vi ho detto prima che ehm, la Commissione, eh, oltre ad aver pubblicato diciamo, questa nuova agenda per la cultura, eh, redige un piano di lavoro. E ehm, all'interno diciamo, di questo piano di lavoro che si conclude nel 2022, quindi altro documento assolutamente da tenere in considerazione, il Consiglio dell'Unione Europea eh, ribadisce ancora una volta la necessità che eh, si lavori su alcune priorità in ambito culturale che sono queste che vi sto facendo vedere, quindi sulla sostenibilità nell'ambito del patrimonio culturale, sulla coesione e benessere, sulla parità di genere, su un ecosistema che vada praticamente a sostenere i professionisti che lavorano nell'ambito della cultura, non solo i professionisti ma anche i contenuti culturali e ancora una volta ritroviamo le relazioni culturali internazionali. È ovvio che leggendo queste priorità, quando noi scriviamo un progetto, non possiamo discostarci. Cioè, mh, se siamo furbi, dobbiamo proprio partire dal, dall'analizzare la nostra situazione locale e eh, tenere ben presente quali siano appunto le priorità per, eh, per la Commissione europea, perché ovviamente il valutatore questi documenti li conosce e li tiene in considerazione quando valuta il nostro progetto. Eh, per esempio, per quanto riguarda la, la parità di genere, è, ehm, è proprio legata al fatto di andare a ehm, eliminare i, i divari eh, tra, eh, tra le diversità di genere quando si lavora proprio in ambito culturale e eh, lasciando proprio da parte il, mh, queste diversità e attuando delle politiche e delle misure specifiche eh, che vadano proprio a favore della, della parità di genere. Le relazioni internazionali le abbiamo viste prima, quindi abbiamo, vi ho detto prima ne, con la nuova agenda per la cultura quali sono anche eh, gli ambiti internazionali su cui la Commissione punterà. Mm, allora, Vi ho detto precedentemente, che, ehm, forse anche più volte, che una delle, delle strategie da cui uh, occorre assolutamente partire, ancora prima di scrivere, è ovviamente andare a leggersi quelle che sono le, ehm, le direttive, comunque i pareri, le agende relative all'ambito in cui eh, noi stessi ci muoviamo. Questo anche indipendentemente, se vogliamo o non vogliamo poi scrivere un progetto, perché comunque essendo cittadini europei eh, è buona cosa e lavorando poi in un ambito culturale, eh, ovviamente ci aiuta il fatto di conoscere eh, co cosa sta facendo l'Unione Europea in questo, in questo ambito, ambito in cui lavoriamo. Poi vi ho anche spiegato, quando abbiamo fatto l'analisi dei programmi, che eh, sarebbe buona, buona cosa eh, far sì che non si aspetti la pubblicazione dei bandi. Eh, allora, Ripeto ancora una volta, quando si lavora eh, la Commissione, come, come lavora, diciamo, per la pubblicazione del, dei programmi europei su cui si inseriscono i bandi e su cui noi andiamo a, eh, a scrivere il nostro progetto. In pratica parte, parte dal, dal programma, programma che discende quindi da un regolamento che viene approvato dal, dal Parlamento e dal Consiglio, dopodiché eh, il, eh, il programma dal programma nascono, eh, nasce uno stanziamento che copre un settennio e da questo stanziamento poi di volta in volta vengono pubblicati dei bandi, delle call proposals. La stessa cosa dicasi questo per quanto riguarda i fondi a gestione diretta. Per quanto riguarda i fondi a gestione indiretta, visto che i fondi sono assegnati comunque agli stati membri, è lo Stato che poi assegna, o tiene una parte per sé, quindi sono, i programmi vengono istituiti direttamente dai ministeri a seconda delle tematiche, oppure assegna dei fondi alle, alle regioni che a loro volta creano dei programmi. E, eh, abbiamo visto anche un programma specifico che riguarda le città metropolitane, non so se vi ricordate, abbiamo, abbiamo anche esaminato un programma all'interno appunto eh, del, del PON Città Metropolitane abbiamo visto un bando della città di Bologna. Eh, L'aspetto diciamo, più importante che eh, dovremmo assolutamente eh, tenere in considerazione prima di scrivere il nostro progetto è legato alla programmazione. Programmazione che è mh, la fase diciamo, che dovrebbe eh, precedere la, la redazione ovviamente del, del, nostro, del nostro progetto. Perché programmare? Programmare perché mh, ovviamente eh, se siamo bravi nella programmazione, adesso noi vedremo cosa significa comunque programmare, e se sappiamo programmare abbiamo l'opportunità, come vi dicevo prima, di iniziare a preparare il nostro progetto senza bisogno di aspettare che venga pubblicato il bando. Quindi programmare significa partire da quelli che sono i miei documenti, miei come associazione, miei come ente pubblico, come ente locale e partire da quelli che sono i documenti strategici della mia organizzazione e iniziare appunto a programmare per capire come posso fare a finanziare determinati obiettivi o azioni che intendo fare in un arco temporale ampio. E questa è un po' la chiave, diciamo, della, della progettazione. Ancora prima diciamo, di progettare, è assolutamente importante andare a programmare. Come si fa a programmare? Lo si fa tramite uno strumento che vi invito così ad utilizzare, che adesso andiamo ad esaminare, che si chiama matrice di finanziabilità, che aiuta a capire eh, come eh, cosa vogliamo fare e se ci sono comunque dei finanziamenti che possono aiutarci a finanziare questo nostro obiettivo barra azione, ancora meglio sarebbe azione piuttosto che, eh, cioè attività piuttosto che obiettivo, cioè se riuscissimo a entrare eh, da vicino in, in un'azione, cioè in un'attività un piuttosto che un obiettivo sarebbe meglio ovviamente. Allora, ehm, Intanto, ehm, cosa significa appunto eh, matrici di finanziabilità? Adesso andiamo praticamente a vedere ehm, come, come si scrive. Ehm, significa appunto andare a, e ehm, perché è importante eh, utilizzarla come strumento? Perché intanto ehm, attraverso la matrice io mi soffermo ad analizzare quali sono effettivamente i fabbisogni del mio ente. E, ehm, e quindi praticamente vado a delineare quelle che sono le, le attività su che, eh, che mi accingerò a sviluppare. E, eh, e dall'altra parte, mi aiuta a capire se effettivamente ci sono dei fondi disponibili. Quindi la costruzione di questa mia matrice mi aiuta a per andare a identificare e per verificare appunto se ehm, anche a livello di tempistica io eh, sono in grado poi di ehm, arrivare a, a, a coprire le azioni che voglio andare a fare tramite eh, dei finanziamenti europei. Proviamo a fare un esempio mh, di matrice di finanziabilità che adesso vi farò vedere, è uno schema semplicissimo. Adesso proviamo a compilarlo e proviamo a compilarlo eh, guardando proprio un esempio eh, specifico e l'esempio che potrebbe essere questo, proviamo a partire dal, dal, dal, dal fatto di essere comunque dipendenti di, eh, di un'associazione, ne ho presa una assolutamente a caso, eh. quindi eh, giusto per farvi vedere come, come si fa a, a, a scrivere a compilare, scusate, questa, questa matrice, per esempio, eh, questa è un'associazione. Mettiamo che eh, io sia il presidente di questa associazione dei volontari delle biblioteche. Eh, quindi, mh, io parto da un documento che appunto lo, lo statuto che contiene ovviamente gli scopi e le finalità. Questo, di questa associazione, quindi promuovere la diffusione della lettura e l'uso del libro, promuovere e sostenere i servizi e l'attività delle biblioteche del sistema bibliotecario di Sassuolo con forme coordinate di volontariato per ampliare opportunità di accesso e l'uso dei servizi medesimi, e bla bla bla. E in particolare, ehm, quello che mi interessa è che qui, praticamente, nel, nello sottuto, troviamo già quello che l'associazione vuole fare. Cosa vuole fare l'associazione? Vuole attivare collaborazioni e convenzioni con gli enti locali e territoriali per garantire il funzionamento dei servizi di prestito e dei libri a quegli utenti che non possono accedere alle biblioteche, in particolare agli agenti del nuovo ospedale di Sassuolo. Quindi l'associazione ehm, la, ci sta dicendo che una delle sue attività è proprio quello di andare a, eh, a lavorare, quindi ehm, a utilizzare e garantire i, eh, i servizi di prestito. Io ehm, che sono il presidente voglio iniziare quindi a ragionare per capire se ci sono dei finanziamenti in questo ambito, quindi inizio a compilare la mia matrice e ehm, quindi eh, la mia attività è quella di andare a eh, creare eh, forme di prestito per dei clienti ospedale. Il ragionamento che viene fatto per compilare la matrice qual è? è quello di pensare se per eh, attivare, cioè per riuscire diciamo, a realizzare questa attività io possa utilizzare dei finanziamenti comunali, provinciali o regionali, oppure mi sono dimenticato di aggiungere ovviamente quelli regionali. Oppure posso eh, arrivare diciamo, a, mh, a scrivere un progetto, quindi presentarlo all'Unione Europea. Quindi ci sono dei fondi che finanziano questa cosa eh, a livello di mh, finanziamenti, quindi a gestione diretta e indiretta, oppure dei bandi privati o degli sponsor che possono praticamente eh, attivarlo, eh, a, che posso attivare, dunque intanto eh, che tipo di attività è questa? È mh, Il fatto di andare a, a creare mh, una forma di, eh, di mh, forma di prestito per, per i legimiti, quindi è sicuramente un'attività, quello che vi devo chiedere è, fin da subito è, è un'attività che mh, può portare, può avere comunque vi ricordate la parolina magica del valore aggiunto europeo? Io direi in questo caso no, perché comunque il valore aggiunto europeo è su un'attività eh, così locale mh, ce la vedo proprio. Quindi questo mi induce a eh, compilare la mia matrice mettendo quindi una X soprattutto sui finanziamenti da parte del comune o della provincia o della regione eh, quindi nel comune di Sassuolo, piuttosto che della provincia eh, o della, della regione delle, in cui, non mi ricordo neanche se è Sassuolo, eh, comunque è un'attività di tipo locale, escluderei assolutamente i finanziamenti a gestione diretta e l'altra chance, che vediamo se c'è un'altra chance diciamo, che può eh, sicuramente contribuire a finanziare questa mia attività, eh, io direi che ci potrebbe essere eh, a livello o di sponsor o di bandi privati, quindi questa, questa mia seconda chance io eh, la, eh, la posso individuare, a mio avviso eh, viene normalmente contraddistinta con questo segno di spunta, attraverso bandi privati, bandi privati significa che possono essere diciamo, bandi legati a delle eh, istituzioni eh, bancarie, delle fondazioni bancarie che possono supportare un progetto di questo tipo, oppure eh, se riesco e faccio una, una campagna eh, importante eh, anche attraverso degli sponsor ecco se io scelgo diciamo, di fare una campagna importante quindi arrivare praticamente avere un finanziamento da parte di sponsor la mia campagna quindi diventa questa un'attività attività a e eh, la mia attività b quale potrebbe essere l'attività b potrebbe essere se faccio una campagna per creare eh, un meccanismo non forma ma meccanismo di prestito librario ehm, eh, per creare appunto questa, questa campagna per, per, per andare a individuare delle, degli sponsor, ehm, io questa, questa campagna la posso, campagna di promozione, posso pensare anche questa di, ehm, di farmela comunque finanziare eh, dal, mh, dal comune o dalle, dalla regione. Ed essendo diciamo, una seconda opzione, la, eh, la mia campagna di promozione diventa, eh, una, diventa un qualcosa che posso, che posso coprire con dei finanziamenti comunali o regionali o provinciali. Quindi eh, la matrice di finanziabilità si eh, compila in questo modo: Co la X serve diciamo, a, ehm, a coprire quel finanziamento eh, principale che va a finanziare proprio mh, mio, la mia attività. La, la, il segno di spunta, invece, è la seconda second best, quindi la seconda scelta che potrebbe andare a finanziare questa mia stessa attività. E, eh, il fatto appunto, che un'attività possa essere finanziata sia da eh, un finanziamento che dall'altro viene contraddistinto con eh, questo quadratino, ehm, che vedete qui rappresentato, perché significa che appunto per fare la campagna di promozione, quindi per andare a individuare degli sponsor, io potrò, potrei farmi diciamo, coprire questa campagna con dei finanziamenti comunali. Dopodiché cosa faccio? Continuo praticamente a, ehm, a leggermi quelle che sono le, le attività previste dal, dal mio dallo statuto delle, di della mia associazione e, ehm, e quindi quale altra attività vuole fare? L'associazione vuole, fa vuole curare la frequenza, il programma di addestramento e aggiornamento dei volontari, quindi qui eh, eh, si tratta di fare un'attività legata al, eh, alla formazione. Quindi formazione dovrebbe eh, accendersi eh, comunque qualcosa dentro di noi, perché della formazione eh, abbiamo parlato quando abbiamo visto i, ehm, i finanziamenti a gestione diretta, quindi formazione volontari, quindi sappiamo che questa, questa, mia, ehm, questa mia associazione è formata dai volontari, la formazione dei volontari come, come faccio diciamo, a farmela finanziare? Abbiamo visto che la formazione è comunque qualcosa che viene finanziato sia a livello diciamo, eh, con dei finanziamenti e gestione diretta, quindi tramite il programma Erasmus+, Plus, eh, non so se vi ricordate, spero di sì, e quindi ci metterò la mia crocetta sui finanziamenti e gestione diretta ma viene anche finanziata con finanziamenti e gestione indiretta. Quindi, ammettiamo che io voglia comunque scrivere un progetto e presentarlo alla Commissione europea, quindi per me questa è la prima scelta, quindi metterò la crocetta. La seconda scelta invece è legata a finanziamenti e gestione indiretta. Ve lo ricordate, l'FSE, il Fondo sociale europeo, il Fondo sociale europeo va a finanziare programmi di formazione. Ammettiamo che mh, mentre sto appunto ragionando sulla mia matrice di finanziabilità e quindi pensando alla formazione dei volontari e io metta questa crocetta quindi come prima scelta mia sono finanziamento e gestione diretta, qui mi viene in mente che una sottoattività sulla formazione dei volontari che può essere finanziata dal, da un finanziamento eh, di Erasmus Plus è legata a che cosa? Alla, eh, per esempio, alla mobilità, quindi a uno scambio eh, tra mh, volontari di altra associazione europea. Quindi questo mi aiuta praticamente ad andare a riprendere in mano il mio programma Erasmus Plus, andare a eh, trovare al suo interno quell'azione che va a, a coprire gli scambi Oppure ammettiamo che io non voglia fare uno scambio di mobilità, ma voglia fare una formazione online. Anche questa è un'altra opzione che va sempre dentro e che, che posso finanziare attraverso finanziamenti e gestione diretta, sempre all'interno di questo programma europeo Erasmus. E quindi in tutte e due eh, le, ho due diciamo, chance. Eh, che, che posso utilizzare, però vedete che come la matrice di finanziabilità eh, adesso vabbè ovviamente questo è un esempio che sto facendo in, in tre minuti ovviamente la matrice di finanziabilità deve essere uno strumento che guida, vi guida vi dovrebbe guidare nel momento in cui andate a programmare e eh, ci vuole mh, ovviamente calma nel, nel compilarlo e anche perché lo si, lo si inizia a compilare facendo un ragionamento come stiamo facendo insieme, ma poi ci si sofferma anche sulle sottoattività che, che eh, di volta in volta, una volta che, la, che lo si rilegge più volte questa matrice, vengono in mente. Perché ovviamente eh, più continuiamo diciamo, a rileggerlo e più ci vengono delle sottoazioni. E questo ci aiuta a, eh, a programmare, cioè avere comunque un quadro eh, di attività che eh, noi possiamo poi spalmare a livello eh, di, eh, di più anni. Io direi di continuare, comunque a guardare, proviamo a, a guardarne un altro di, eh, di, di attività che, ci, di, che, che, si, che si è data praticamente, che, che è scritto qua nello statuto di questa associazione. Per esempio. Qui ci dice che vuole fare attività di animazione rivolte ai bambini. Quindi come letture animate, spettacoli teatrali e bla bla bla. Quindi letture e quindi attività di animazione. Attività di animazione, quindi mi soffermo, riprendo la mia matrice e vado comunque a di nuovo a, eh, a compilarla. quindi... Eh, e mh, ci scrivo appunto attività di formazione per bambini mi fermo un attimo a pensare allora l'attività di formazione per bambini è un'attività quindi eh, anche questa è un'attività che io andrò ad eseguire ad effettuare localmente non è un'attività che eh, mi porta mh, a... Eh, no, di formazione, scusate. L'attività per bambini è un'attività che faccio a, lega, a, a livello locale, quindi faccio delle iniziative mh, locali, no? Quindi se faccio delle iniziative locali, quindi degli eventi... Eh, oppure, eh, non so, eh, mi programmo una stagione specifica, ehm, questo mi, mi induce intanto a direi a non tenere in considerazione i finanziamenti e gestione diretta, perché di nuovo la domanda che devo farmi è: ha un valore aggiunto europeo questa attività? Io direi no, perché lo, la sviluppo localmente. Quindi, io direi di, di, anche, di metterci una bella crocetta su finanziamenti legati all'ambito locale, quindi comune, provincia o regione. Posso trovare dei fondi indiretti che vanno a finanziare questa attività? Difficilmente ci sono ah, dei fondi che coprono e che riescano comunque a finanziare attività, mh, eventi e eh, iniziative. Possono esserci dei bandi eh, legati a fondazioni di privati? Eh, sì, potrebbero esserci, quindi questo potrebbe essere mh, una, una mia seconda... Eh. Quindi mh, come seconda chance io potrei avere o dei bandi, cioè potrei, potrei avvalermi o di, ehm, di finanziamenti da parte di privati, oppure da finanziamenti eh, che derivino da sponsor, quindi dipende molto da quello che vogliamo fare. Eh, io direi che ehm, andrei più ehm, a, ehm, a chiedere, ehm, a legare diciamo, queste iniziative più ehm, agli, agli sponsor che ehm, a, a delle fondazioni, anche perché scrivere comunque un progetto legato a delle iniziative di questo tipo è ehm, molto difficile, mentre trovare sponsor che vanno a coprire delle iniziative locali è indubbiamente più semplice ne vediamo ancora una, eh, giusto per capire, spero che sia chiaro il, il concetto eh, che sta alla base quindi, eh, della compilazione di questa matrice, quindi la promozione, la partecipazione a manifestazioni e a feste cittadine, questo invece secondo me è un'attività che posso benissimo farmi finanziare o trovare dei finanziamenti a gestione diretta, perché di nuovo la mia domanda è ha un valore aggiunto di tipo europeo, eh, sì, potrebbe averlo, perché comunque mh, abbiamo visto che all'interno anche di, di Europa Creativa vi è una, un finanziamento che va a coprire comunque, eh, festival e iniziative di questo tipo. Ovviamente eh, il festival non può essere un festival di tipo locale, deve essere un festival poi eh, legato a un, eh, un ambito europeo, però io direi che questo è sicuramente mh, un qualcosa che può, che può trovare dei finanziamenti a livello europeo, li può trovare sia in Europa creativa ma anche in Europa per i cittadini che è quel programma che vi avevo fatto vedere che va a promuovere per esempio il gemellaggio tra, tra più città o eh, in questo caso potrebbe andare a promuovere il gemellaggio tra enti che vanno a promuovere questo, queste tipologie diciamo, di festival di promozione della lettura per i, per i bambini. Quindi, io direi che indubbiamente la, la mia crocetta questa volta passa sui finanziamenti e gestione diretta. Adesso vediamo comunque invece un ente pubblico, come, come si fa con un ente pubblico a compilare questa matrice. Per quanto riguarda l'ente pubblico, con l'ente pubblico possiamo anche qui eh, programmare, anzi, dovremmo programmare. Sarebbe buona cosa programmare le attività e andare a compilare una matrice di finanziabilità. Eh, se da illustrare eh, al, al nostro, nostro dirigente, al nostro direttore per, eh, perché diventi la base su cui appunto andare a sviluppare le nostre attività. Ho preso, eh, la cosa sono partite, sono partite dal documento unico di programmazione, in questo caso ho preso quello del Comune di Milano, perché lo conosco meglio, e eh, 2022, quindi vedete come arco temporale piuttosto ampio, e cosa faccio? Io parto dal DUP, vado a cercare l'ambito che interessa ovviamente le biblioteche e eh, anche qui eh, vado poi a compilare quello che è il, il mio, eh, la, mia, eh, la mia matrice di finanziabilità. E eh, lo si fa facendo che cosa? Andando appunto a pensare quali sono le, ehm, le attività che vanno a finanziare il... Ehm, l'ambito appunto delle, delle biblioteche. Allora qui vedete che c'è un elenco, come, tu, come tutti i dup, eh, eh, di, ehm, di obiettivi eh, e ne ehm, prendo, prendo uno, eh, per esempio qui si parla di eh, biblioteca centrale, quindi Palazzo Sormani, ehm, L'intervento che consentirà all'istituto di qualificare la propria offerta in attesa che si definisca una prospettiva concreta per la nuova sede della biblioteca comunale centrale. Quindi saranno ripensati i layout degli spazi. Quindi, questo cosa ci fa pensare? Quindi, layout degli spazi della Sormani. Riprendo ancora la mia matrice. Non ne creo una nuova, scusatemi, ma utilizzo comunque quella che, sulla quale eh, stavamo lavorando per quanto riguarda lo statuto. Dopo ve ne darò comunque una eh, compilata in parte eh, per, per quanto riguarda l'associazione e un'altra per quanto riguarda il, eh, un ente locale. In questo caso stiamo guardando il DUP del Comune di Milano. Quindi eh, il DUP ci dice che si vogliono riqualificare gli spazi della biblioteca. Allora, eh, questo intanto dovrebbe ta, eh, accendermi un, subito un campanello. Allora, su quali fondi mi devo, devo andare a, ehm, a basare? Allora, mi devo basare su, degli, su dei fondi, direi, non a gestione diretta, perché abbiamo detto fin dall'inizio che i fondi a gestione diretta non vanno a finanziare azioni strutturali. Ma se voglio riqualificare degli spazi e voglio trovare dei fondi, li troverò nei finanziamenti a gestione indiretta. Quindi eh, nella matrice di finanziabilità io sicuramente la mia crocetta andrò a metterla qui, perché sono i fondi strutturali che vanno ad aiutarmi a riqualificare gli spazi e questa è sicuramente la fonte primaria da cui devo, prendere, devo pensare di prendere il, i miei finanziamenti escluderei i bandi di privati e sponsor no, forse gli sponsor non, potrei anche tenerli in considerazione però come second best quindi metterei comunque una um, spuntina sui nostri sponsor ma indubbiamente la fonte da cui um, a trarre i miei finanziamenti è eh, legata ai finanziamenti e gestione indiretta ok? dopodiché vado avanti a leggermene un'altra di azione prevista eh, anche questa riguarda la biblioteca di baggio quindi i lavori di ampliamento eh, e ehm, anche questa quindi è un'attività di tipo infrastrutturale che se voglio riportare la mia matrice sarà legata a fondi di, a gestione indiretta dopodiché però eh, mi dice mh, Qualcosa legato ad esempio, uh, uh, uh, uh, aspetti uh, legati per esempio, um, sono tutti allestimenti, un uh, assolutore che può far convergere i depositi. Ecco, l'aspetto dei depositi, qua parla di per quanto riguarda i depositi, tramontata la qualificazione del deposito di via dell'ED, priorità e urgenti di individuare la nuova struttura in cui far convergere tutti i depositi bibliografici e archivistici. E tale struttura eh, debba essere integrata ai depositi museali. Eh, quindi mh, questo mi lascia pensare a che eh, legato diciamo, al discorso depositi eh, non ho ancora un'idea, quindi eh, la eh, sviluppo depositi di biblioteca in collegamento con ehm, i depositi museali. Mi lascia eh, così leggendola eh, come, come l'abbiamo letto eh, pensare che ancora un'idea lente non se l'è fatta sui depositi, forse varrebbe la pena, mh, legata ai depositi fare uno studio e vedere in Europa come si stanno uh, muovendo a livello di depositi, quindi eh, in questo caso io direi che potrei pensare di scrivere un progetto e presentarlo all'Unione Europea, un progetto quindi non strutturale in questo caso, quindi un progetto di scambio in cui vado a confrontarmi e ehm, questo mi darebbe la possibilità di andare, quindi metto una X sotto eh, i finanziamenti e gestione diretta, perché questo mi dà la possibilità di andare a creare un, ehm, uno scambio o un'analisi accurata, ehm, andando a individuare dei partner che questi depositi li hanno, li hanno già istituiti e quindi mi aiuterebbe poi a creare il, il mio deposito. Dopodiché una volta diciamo, utilizzati, questo, utilizzati questi fondi, quindi fatto questo progetto, eh, io potrei anche utilizzare dei fondi ehm, a gestione eh, indiretta per attivare direttamente eh, il fondo stesso, il deposito stesso o addirittura anche ehm, dei, eh, dei bandi legati a dei finanziamenti, di fondazioni, però la vedo già più difficile che le fondazioni possano comunque finanziare eh, dei progetti di questo tipo, quindi direi che eh, come mh, prima scelta la lascerei su finanziamenti e gestione diretta, come seconda scelta finanziamenti e gestione indiretta. Quindi abbiamo detto che ehm, la prima cosa che dobbiamo fare quando pensiamo di andare a progettare è indubbiamente eh, creare una matrice di finanziabilità. Matrice che ci aiuta anche a eh, avere una, un documento che, ehm, che stiliamo che è detta delle priorità sul nostro agire su un arco temporale di tempo. Quindi è fondamentale la matrice quando si vuole progettare prima ancora appunto ripeto di progettare è opportuno proprio andare a creare la mia matrice una volta che ho creato e eh, individuato quindi quelle che sono le mie, le mie priorità le fasi della progettazione eh, prevedono appunto che mh, si parta da un'idea progettuale si scriva al progetto e quindi eh, si passi diciamo dalla eh, dalla gestione della, della nostra proposta progettuale, quindi eh, la stesura del progetto stesso, la costruzione del partenariato e l'attivazione del partenariato stesso, dopodiché se viene finanziato abbiamo ovviamente la gestione, quella più operativa del, del nostro progetto. E Quindi eh, le tre fasi del project management sono l'idea progettuale, che è collegata all'informazione e al lancio ovviamente del, del progetto stesso quando si scrive, ehm, quando si fa si ha un'idea progettuale normalmente, io vi ho già spiegato che eh, non, non occorre eh, aspettare il, ehm, il bando, quindi infatti qua stiamo parlando di draft quindi di lancio del progetto e non Aspetto che la commissione mi pubblichi, la Colfo, o la regione pubblichi il bando. Io ho un'idea progettuale, mi informo su quali che sono le mie fonti eh, e dopodiché lancio il mio progetto attraverso eh, questa FISH. Progetto. Si chiama FISH progettuale, è la FISH che vi consente di andare dal eh, funzionario eh, di Bruxelles a presentare quello che eh, volete fare su un progetto in ambito culturale. La FISH si compone di cosa? Questo è un esempio di FISH, per esempio, eh, per esempio, un esempio scusate, è una, un modello così di FISH compilato. Nella FISH cosa mettiamo innanzitutto? Inseriamo eh, l'acronimo del, del mio progetto, quindi il titolo del progetto con eh, un acronimo. L'acronimo è eh, qualcosa che mh, forse è mh, fin da subito meglio individuare una volta scritta la, la fisica. Perché l'acronimo aiuta proprio a rappresentare il nostro progetto. Perché sull'acronimo che poi, eh, se l'acronimo è molto avvincente, eh, abbiamo notato che i funzionari comunque di Bruxelles già subito si, si appassionano al nostro progetto. L'acronimo va a riassumere quello che è il, ehm, il, il contenuto, se vogliamo, del, del progetto. Per esempio, eh, un, un acronimo di un, di un nostro progetto è stato Brand Tour, Brand stava per Building Regional Action for New Development in Tourism, e quindi la, eh, il Brand Tour è stato qualcosa che eh, è piaciuto fin da subito. Eh, cosa deve contenere poi la FISH? Indubbiamente delle informazioni, un in abstract, quindi che cosa vogliamo fare con il nostro progetto, le attività e il budget, e, ehm, il budget quindi e la quota di cofinanziamento, ribadisco, quando si presenta un progetto soprattutto, eh, ma non solo, sui finanziamenti a gestione diretta, il finanziamento non è quasi mai del 100%. Quindi nella FISH io scriverò quanti soldi poi sono in grado di metterci io come quota di cofinanziamento e quanti, eh, qua, quanta, qual è la quota che sto cercando anche dai partner e poi delle informazioni relative ai partner che stiamo individuando. Con la FISH progettuale, ehm, quando apriranno di nuovo le, le frontiere, potremo andare a Bruxelles a presentare il, il, la, la nostra idea di progetto, perché è facile dare una mano dal funzionario eh, anche a individuare partner che forse non abbiamo ancora individuato, quindi è importante scrivere una fiche nel momento in cui il nostro progetto è chiaro. Prima ancora di entrare nelle tecniche di progettazione eh, vorrei fare una premessa su eh, quello che deve contenere una proposta progettuale per essere mh, un'ottima diciamo, proposta progettuale soprattutto per, per, per far sì che venga eh, finanziata. Eh, quando si parla appunto di, eh, di buona proposta progettuale eh, si parla di eh, bontà, di tre tipologie, diciamo, di, di tre aspetti di bontà eh, legati alla, alla buona proposta progettuale. Per essere buona una proposta progettuale deve, lo deve essere dal, dal punto di vista formale, dal punto di vista sostanziale e dal punto di vista estetico. Formale significa che io quando scrivo un progetto devo essere in grado comunque di eh, aver letto bene il regolamento che istituisce il programma eh, e le, le politiche dell'Unione Europea, devo averle ben presente. E soprattutto devo essermi letta eh, tante volte il bando. Abbiamo visto come il bando, al bando bisogna proprio soffermarsi liga per liga perché vi ehm, eh, avevo già consigliato di fare una checklist all'interno del bando perché nel bando proprio troviamo quello che, la, che il valutatore poi si vuole sentire raccontato tramite il mio progetto. La bontà sostanziale è legata invece al fatto che. Eh, scrivo delle azioni che siano coerenti, quindi azioni coerenti tra di loro, coerenti anche dal punto di vista della tempistica e coerenti con eh, gli obiettivi specifici e con gli obiettivi generali e coerenti anche eh, per quanto riguarda la tipologia di partenariato che vado a individuare e dai finanziamenti che eh, dal mio budget che vado eh, a creare, a generare che non deve essere un budget sproporzionato rispetto alle tipologie di azioni che poi vado ad effettuare, anche in termini di finanziamento che vado a richiedere. Spesso e volentieri i progetti non vengono finanziati perché non sono proporzionati dal punto di vista del finanziamento o perché si eh, cade nella tentazione di chiedere più soldi rispetto a quelle che sono eh, le attività che poi vado a svolgere. Quindi in questo senso la deve essere, ci deve essere una bontà di tipo sostanziale. Altro errore da non commettere è indubbiamente quello del partenariato. Il partenariato deve essere equilibrato perché se vado a individuare dei partner che non c'entrano, ehm, se vado a istituire un partenariato troppo sbilanciato dalla parte italiana, se io sono il capofile italiano, eh, ovviamente questo non viene, viene visto di buon occhio, il, il partenariato deve essere bilanciato. E poi eh, mh, la bontà viene dettata soprattutto anche dalla parte estetica, nel senso che come lo rappresento io nel mio progetto, non lo scrivo soltanto, ma presento anche, mi, mi utilizzo anche degli strumenti, delle, dei quadri e delle matrici logiche che fanno capire comunque al valutatore che ho fatto dei ragionamenti, legati a causa e effetti, no? quindi eh, questi sono un po' diciamo le, le tre, i tre elementi che devono contenere o essere contenute all'interno del, del mio progetto. Quindi io ho poi fatto una slide sui consigli che ehm, su dei consigli che vi do per scrivere un, un, un progetto e ehm, il, quello che mh, vi raccomando comunque di fare è ancora una volta eh, partire proprio da un'idea chiara, legata, eh, che, parta, che, che sia strutturata sulla base di quelle delle politiche che eh, l'Unione Europea, la Commissione vuole raggiungere. Perché se non si parte da lì si rischia di fare un progetto che vuole rispondere solo a, eh, a, un, a una necessità di tipo locale. E ovviamente eh, la, la, la prima domanda che dobbiamo porci, che, ci, che mi sono posta, non so se avete notato quando ho compilato la matrice di finanziabilità, ha un valore aggiunto europeo, perché se eh, quello che voglio fare mh, fin da subito capisco che eh, raggiunge gli obiettivi solo a livello locale, eh, ovviamente è inutile lo presento alla Commissione perché eh, il, eh, il valutatore, il valutatore non, non la proveranno mai. E, ehm, un altro aspetto fondamentale eh, da tenere presente quando si deve eh, redigere una proposta è avere ehm, delle, ehm, delle idee molto chiare su quali sono gli obiettivi eh, generali e gli obiettivi specifici che si vogliono raggiungere. E questi obiettivi devono essere comunque eh, ripetuti all'interno della proposta che scriviamo, perché deve essere chiaro, eh, comunque il messaggio che dobbiamo far capire anche al valutatore è che eh, quegli obiettivi eh, noi li vogliamo raggiungere e abbiamo comunque letto che la Commissione sta andando in quella direzione, e quindi eh, vogliamo fare quella cosa perché andrà a risolvere un problema eh, non soltanto nostro, ma anche di altri paesi dell'Unione Europea, di tutta l'Unione Europea. Quindi altro aspetto fondamentale è andare a partire, cioè partire da un'analisi di contesto seria, nel senso che ve lo vedremo. Io quando comincio a scrivere devo avere ben chiaro qual è la mia, il, mio, il contesto mio di riferimento. Vi ho detto che comunque le, eh, non è contraddittorio rispetto a quello che vi ho detto prima di conoscere bene quali che sono le politiche europee, perché io devo inserire il mio aspetto locale in un ambito mh, più ampio, cioè quello europeo. Quindi devo far sì che il mio problema locale sia collegato a quello eh, che è invece eh, europeo. E eh, quindi io parto dalla mia analisi locale e eh, vado a raccontare quale, quali problemi sono legati al mio territorio. E lo faccio tramite soprattutto dei dati statistici non inventati, utilizzando proprio dei dati reali. Altro aspetto e punto fondamentale, il primo, nel primo modulo abbiamo visto le fonti di informazione, cioè dove andare praticamente a trovare delle informazioni sui progetti che sono stati finanziati. Quando scrivo un progetto e ho individuato il programma in cui andrò eh, ad inserirlo, è, è assolutamente fondamentale andare a vedere quali sono stati i progetti finanziati perché da lì poi mi faccio un'idea di eh, quello che eh, è stato finanziato, non solo, posso anche individuare dei partner che abbiano voglia comunque di, ehm, di, fare, eh, di, di lavorare insieme a me e che hanno già avuto comunque un'esperienza visto che sono stati capofila partner di un altro progetto. La Commissione viene, vede di buon occhio il fatto che si riprenda eh, da un progetto che è è stato finanziato per svilupparne un altro sui risultati conseguiti da un progetto finanziato. Quindi per questo che è, è importante comunque fare, avere, leggersi gli abstract di progetti già finanziati, che ovviamente riguardano la tematica che andrò poi a sviluppare. No? E, um, altro aspetto che ho scritto comunque in maiuscolo, evitare ovviamente di scrivere la proposta in pochi giorni, che è un errore soprattutto nostro, come italiani, nel senso che spesso e volentieri appunto, aspettiamo la pubblicazione del bando, poi scrivere la proposta, non si fa. La proposta si scrive prima della pubblicazione del bando, la tengo lì, la faccio vedere al funzionario, individuo i miei partner e eh, comincio ad elaborarla. Dopodiché, quando viene pubblicato il bando e mi rendo conto di quali sono effettivamente le azioni finanziate, dal bando stesso, allora la, la sistemo, però ho già praticamente la struttura e ho già parlato con dei partner interessati. E, ehm, altro aspetto fondamentale è eh, legato appunto al pro programma che deve comunque coincidere con eh, l'aspetto eh, legato appunto alle, alle attività. E ehm, qui eh, il consiglio è proprio quello di, delle, di inserire delle scadenze più corte del necessario. Perché, comunque, ehm, eh, avendo, cioè, facendo sviluppando un progetto con altri partner, normalmente la scadenza difficilmente riusciamo a rispettarla. Quindi, il fatto di metterla già nel cronoprogramma. Eh, con una scadenza troppo lunga, eh, poi diventa un problema chiedere ancora una volta di prolungare l'azione. La, eh, dico questo perché una volta che viene presentato il cronoprogramma, eh, abbiamo visto eh, eh, scusate, lo, nello scorso modulo che il, ehm, le tempistiche sono dettate dal bando, quindi ehm, il fatto poi di chiedere delle proroghe non è così semplice, perché le proroghe vanno motivate, perché il, se non riusciamo poi ad effettuare un'attività nella tempistica che abbiamo individuato, eh, è un problema, perché eh, dobbiamo proprio eh, motivare la, eh, e spiegare alla Commissione cosa è successo. E, e Vi assicuro che non è del tutto semplice, anzi è molto complicato, per questo motivo è importante comunque eh, fare un ragionamento molto curato sulle scadenze e rispettare le scadenze che sono all'interno del, ehm, del bando stesso per quanto riguarda il termine ultimo eh, di fine progetto o ehm, le scadenze legate alle presentazioni delle valutazioni intermedie che la Commissione ci chiede. Come si fa a scrivere una proposta progettuale? Allora, abbiamo detto partiamo innanzitutto dalla programmazione, quindi programmare prima di tutto, programmiamo, programmiamo attraverso la nostra, ehm, la nostra matrice di finanziabilità. Quindi scriviamo il nostro piano, lo redigiamo e facciamo, ci soffermiamo a pensare quali, quale tipologie di finanziamenti, sia gestione diretta o indiretta, possiamo fruire altri bandi nazionali o di fondazioni possiamo utilizzare per finanziare la nostra attività. Una volta fatto questo cominciamo a ragionare su un'attività e l'attività eh, un obiettivo, quel che è, e eh, da, da qui diciamo partiamo per scrivere il nostro progetto. Abbiamo degli strumenti che possiamo utilizzare che ci aiutano a eh, comunque scrivere il nostro progetto. E ci conducono appunto nella stesura delle, del, del progetto stesso. Il, eh, il progetto praticamente è legato a, eh, a quella che si chiama la struttura delle, del quadro logico. Il quadro logico mh, che poi vedremo viene rappresentato tramite eh, delle, delle matrici, ehm, è ehm, quello che ci, può, che ci aiuta sicuramente a individuare se il nostro eh, progetto funziona o non funziona, che da che cosa è dettato il, eh, il quadro logico. Il quadro logico è, eh, nasce come vi ho detto prima dalla, eh, dagli obiettivi che sono dalle politiche dell'Unione dell Europea che si traducono poi in eh, obiettivi specifici del programma di riferimento e, eh, e poi mh, obiettivi che eh, devo ritrovare o comunque devo descrivere all'interno del mio progetto. Non so se vi ricordate, io spero di sì, comunque se no possiamo anche ritornarci, il regolamento del programma Europa Creativa iniziava con una descrizione delle politiche europee, dopodiché ehm, iniziava a descrivere gli obiettivi generali gli obiettivi specifici e le azioni del, del programma. La stessa cosa dovremmo fare noi quando scriviamo il progetto. Quindi dalla tematica, dalle priorità politiche dell'Unione Europea, io andrò a individuare l'obiettivo generale, l'obiettivo specifico e le attività del mio progetto. Okay? E ehm, lo faccio andando poi praticamente ad inserirmi in quello che viene chiamato il Project Cycle Management che mh, sono praticamente le fasi delle, mh, della progettazione, che parte dalla programmazione, quindi ancora una volta matrice di finanziabilità, programma. dopodiché cosa faccio? Identificazione, che significa che vado a identificare il programma e il bando in cui mi inserisco per presentare il mio progetto, formulo il progetto, lo realizzo e eh, il progetto poi si conclude con la valutazione dei risultati che ho raggiunto. Okay? Questo è il ciclo di vita della, del progetto, quindi programmazione, identificazione, formulazione, realizzazione, valutazione. Che cos'è il progetto? Il progetto praticamente non è altro che un mattoncino che va a contribuire alla realizzazione delle politiche, del politiche del, dell'Unione Europea. Ci sono progetti nazionali che ovviamente contribuiscono a, a degli obiettivi nazionali, oppure eh, progetti che presento alla fondazione bancaria che si inseriscono in quel contesto, però sempre il quadro di riferimento è legato alle politiche eh, europee, quindi anche se presento un progetto a una fondazione bancaria eh, il mio riferimento se lavoro in un ambito culturale è eh, eh, ovviamente quello, quello europeo, presento, anche se presento un progetto alla, alla fondazione. Perché cosa fa il mio progetto? Il mio progetto contribuisce, è come se fosse un piccolo mattoncino che contribuisce alla costruzione della grande casa, eh, quindi alla realizzazione da parte della, della Commissione Europea dei suoi obiettivi, quindi per questo è fondamentale che contenga il valore aggiunto europeo, perché se non lo contiene la Commissione non lo finanzia. Okay? La stessa cosa dica sì per i progetti eh, a gestione indiretta. Eh, questa slide vi mostra le tappe della progettazione, eh, che eh, appunto, è quello che abbiamo detto prima, vale a dire io parto dalla mia situazione iniziale, quindi la situazione iniziale è legata a quelli che sono gli obiettivi delle, del, del bando, che eh, okay. Una volta identificato il, il bando di riferimento, ma ancora prima, parto dalla programmazione, quindi il programma, e eh, mh, dopodiché faccio questo matching con le opportunità che ci sono a livello finanziario, vado ad identificare il programma di riferimento, nel momento in cui ho il bando pubblicato, identifico il bando e comincio a compilare il progetto. Eh, a scrivere mh, il formulario, a compilare il formulario e eh, si viene finanziato a realizzarlo. Quindi il progetto cosa fa? Parte da, eh, mh, si parte da una situazione critica, quindi da una, normalmente da una problematica e per arrivare a eh, una, eh, una situazione desiderata, quindi a, a una soluzione della, della, mia, eh, della mia situazione, della, di quello che voglio raggiungere, perché praticamente io parto eh, sempre con il riferimento alle politiche europee, ma dal mio contesto comunque eh, locale, ok? Spero di sì… Eh, quindi, ancora una volta, questa slide vi fa vedere appunto che si parte da, um, dai criteri previsti dal programma, ancora prima dai criteri contenuti nelle politiche che l'Unione Europea eh, ha pubblicato in, in relazione all'aspetto della cultura, e una volta identificate le, le politiche europee io mi rendo conto se queste m, politiche eh, hanno eh, un collegamento con la mia situazione locale. Dopodiché identifico il programma e eh, vado a eh, identificare anche le attività che posso vedere eh, finanziate eh, dal, dal programma stesso. Allora, l'approccio che vi stavo facendo vedere prima è ehm, quando scrivo un progetto, quindi, quindi quando vi accingo a, a scriverlo, dovrebbe essere un approccio legato al quadro logico, che come dice la parola stessa, è logico perché mh, ovviamente al suo interno ha dei tasselli che devono essere collegati in maniera logica il quadro logico vi aiuta a progettare eh, non soltanto progetti europei, ma qualsiasi tipologia di progetto voi lo scriviate, perché mh, contribuisce un po' a mettervi eh, in, a sistemare in maniera logica quelli che sono i contenuti del progetto. Se io vado a scrivere un progetto senza avere la matrice del quadro logico sotto mano, Rischio di eh, non mettere insieme eh, in maniera sequenziale i, eh, i vari tasselli che vanno a comporre il mio progetto e ehm, di questo se ne accorge subito il valutatore che poi legge il progetto stesso. Il quadro logico quindi è uno strumento che dovremmo eh, iniziare e dovrebbe essere utilizzato tutte le volte che si scrive un progetto. Noi andremo a scriverlo insieme, eh, cioè a redigerlo insieme e voi farete poi un'esercitazione specifica sulla stesura del quadro logico. Eh, Come è fatto il quadro logico? Il quadro logico ha al suo interno che cosa? Ha ehm, al suo interno fatto così praticamente, eh, ha ehm, degli obiettivi generali lo scopo del progetto che sono praticamente gli obiettivi specifici del progetto, i risultati e le attività. Dopodiché ha una colonna mh, legata ai mezzi, mezzi, per eh, mezzi che vengono utilizzati per svolgere le mie attività, mezzi che vengono utilizzati per raggiungere i risultati, mezzi per, che vengono utilizzati per raggiungere gli obiettivi specifici e gli obiettivi generali e poi ovviamente i costi, le precondizioni per il momento le lasciamo lì perché le vedremo praticamente la prossima volta, è logico perché praticamente eh, vedete che mh, io come vi ho detto prima io parto da che cosa? Da un mio problema eh, che ho io da, eh, da risolvere vocalmente. E, ehm, I problemi diventano che cosa? Degli obiettivi da raggiungere. Una volta che io ho raggiunto degli obiettivi, vado a conseguire dei, dei risultati. I risultati io li ottengo tramite delle attività. Le attività le posso realizzare attraverso che cosa? Dei mezzi che me lo consentono. Questi mezzi devono avere comunque dei finanziamenti, quindi hanno, sono legati dei costi, no? a delle spese che io faccio. Okay? Questa è il, eh, la natura diciamo, che sta alla base del quadro logico. Se io ehm, all'interno, diciamo, di, ehm, mi muovo tramite questo strumento, ho la possibilità di scrivere un progetto. In, che eh, una volta letto dal, dal valutatore cioè che, che fa capire al valutatore che io ho ragionato in una maniera logica, perché sono partita da un mio problema. Il problema l'ho collegato a, un a degli obiettivi da raggiungere. Questi obiettivi sono stati comunque, hanno dato eh, dei eh, risultati, dei risultati che sono stati ottenuti tramite cosa? Delle attività delle attività che ho raggiunto attraverso dei mezzi, mezzi che eh, ovviamente hanno, eh, sono legati a dei costi. Quindi se questa cosa viene fatta in maniera logica, è, ehm, questo ci aiuta indubbiamente a scrivere un progetto che viene letto e viene eh, recepito dal valutatore in maniera positiva perché eh, si capisce subito quando un progetto comunque non viene eh, scritto attraverso mh, una matrice di quadro logico che aiuta e spesso e volentieri i progetti non vengono finanziati pur a, mh, avendo alla base un'idea formidabile molto innovativa però non vengono eh, finanziati perché si capisce che non sono questi tasselli non sono collegati in maniera logica quindi eh, l'errore che si fa, l'errore più comune quando si progetta, è quello proprio di scrivere il progetto all'ultimo minuto e visto che per redigere il quadro logico ci vuole un po', adesso vedremo perché ci vuole un po' di tempo, bisogna eh, ragionare in maniera logica, e quindi creare questa matrice ci vuole eh, un po' di tempo e di ragionamento. Eh, è per questo che vi dico di non aspettare che venga pubblicato il bando per scrivere il progetto. Eh, io devo iniziare quindi a eh, compilare la mia matrice di finanziabilità, individuare quelli che sono i miei obiettivi e attività che voglio raggiungere, vedere se, eh, quali a quali finanziamenti posso eh, attingere, dopodiché iniziare a creare queste matrici. Il quadro, al quadro logico però eh, si arriva tramite altri strumenti, che mh, il quadro logico è praticamente eh, qualcosa che uno strumento che poi utilizziamo quando poi siamo eh, in fase quasi di chiusura del progetto stesso, perché il progetto viene eh, scritto attraverso altri eh, strumenti che ci aiutano poi ad andare a compilare il quadro logico. Uno di questi è l'analisi dei portatori di, di interesse e un altro, noi vedremo comunque l'analisi dei portatori di interesse, vedremo anche l'albero dei problemi. Infatti qua praticamente vedete il, i metodi diciamo, eh, rappresentati, eh, noi non riusciamo ovviamente a vederli, a vederli tutti, ad esempio l'analisi costi benefici non riusciamo a fare in tempo a, eh, da, ad analizzarla, però riusciamo comunque a guardare, ad analizzare come metodo indubbiamente la matrice dell'analisi dell dei portatori di interesse, l'albero dei problemi e l'albero degli obiettivi. Eh, un altro metodo molto, molto utilizzato è legato all'analisi SWOT, che è un'altra analisi che aiuta proprio per, mh, nella fase diciamo, pre-decisione, eh, eh, pre cioè quando ancora eh, dobbiamo eh, fissare il nostro obiettivo è capire se effettivamente è quello su cui si strutturerà tutto il nostro progetto.